video finalmente posso partire da Rimini mi trovo a Rimini finalmente a Rimini Wellness purtroppo il tempo non è come il solito caldino ma in realtà è molto velato e freschino. ma fa lo stesso, l'importante è divertirsi la mia giornata è già iniziata ho fatto un lavoro questa mattina da faglie, una colazione eh, hanno organizzato una cosa spettacolare io tipo con gli occhi che brilluccicavano e adesso ho tutto il pomeriggio libero, quindi mi dedicherò a divertirmi e vi porterò con me in questo pomeriggio a provare tante cose diverse tante cose nuove che non ho mai visto insomma andiamo a divertirci allora la vale tipica persona che non so apre bocca e le danno tutto ci sta facendo entrare a mangiare al foodwell yes <ride> cosa gli hai detto vale? gliela dai boh ma stai fuori! Mi hai dato l'indirizzo dell'hotel la stanza no, no. Vale. Ma no, semplicemente sopra Grazie, sì, ci vediamo grazie. Andiamo poi, grazie Ma chi è che può portare il calzino alto a metà polpaccio? Chi non ha il polpaccio? <ride> chi non ha il polpaccio? Beccato un Luca selvatico che si prende da mangiare Sto pescando per favore <ride> <ride> Silenzio che non ha bocca, non riesco a tirarlo <ride> su eh. Guarda, ma te lo spolpi pure! E certo, Beh, Royal. Mangi... Royal! Ma perché voi mangiate la pelle del pesce, no? Fa bene? In Australia sì! Perché però siamo ricchi, <ride> quindi no! Questo è quello che mangiamo oggi e manca ancora roba! Ah! contenta E abbiamo provato a fare Jungle Fit, davvero davvero fighissimo, ho le spalle e le mani distrutte Poi ma abbiamo fatto un giro nella zona food e siamo uscite con 10.000 sacchetti perché la valle si è messa a chiacchierare, a parlare Un attimo, devo salutare Stavo dicendo, scusate ma c'era troppo casino e non si sentiva Che oggi era l'unico giorno in cui potevo fare un po' di fitness, attività, girarmi la fiera perché poi gli altri giorni sono pieni pieni di lavoro il che va bene, ma a volte non benissimo, perché non me la posso tanto godere ma bello Uh, uh, ragazzi! C'è il sole! <ride> bene, adesso siamo appena uscite direzione spiaggia, mare lo dico dalle 4, sono le 5 e mezza ma la valle ho dovuto fare un po' di PR Eh, sì Eh, va, un cosa, con, quanta roba siamo uscite! Yep. Primo piede sulla spiaggia! <ride> che gormuria! C'è odore di pesce! fatto qualche scatto ma soprattutto ho respirato l'aria, era davvero tantissimo tempo che desideravo andare al mare purtroppo qui è freddo ragazzi sono in felpa e sto gelando ma fa lo stesso, adesso siamo a cena in questo bellissimo cioè guardate che posticino non è, questo è l'ingresso del ristorante, si chiama Bios Kitchen, guardate che spettacolo che bello il tempeh in crosta di pistacchi di tempeh marina falafel e insalatona condivisione <ride> <ride> e sono arrivate la Claudia e la Marte <ride> siamo al completo stasera magari ci esatto faccio una sottola questo è vegetale Buongiorno, ore 7.40 stiamo uscendo per andare a fare due scatti per un lavoro che ho domani Ma ci portiamo avanti visto che oggi c'è Martina che è la nostra fotografa e quindi facciamo le foto oggi Uh, dobbiamo ancora fare colazione, fare tutto, sistemarci, prepararci perché alle 9.45 inizia il mio primo um, workout slash dimostrazione per degli sliders Quindi non vedo l'ora ma sono un mix tra eccitata, felice, spaventata, non so, vedremo E oggi finalmente possiamo dire che c'è il sole e siamo al mare Bella corsa! In realtà versus Instagram. <ride> e ora finalmente colazione. andato, un'emozione pazzesca ragazzi sinceramente non realizzo ancora però davvero è stato bellissimo sono felice ora sono alla pina di Fior di Loto perché adesso facciamo uno show cooking di ieri, meno male, abbiamo trovato qualcosa anche se era la fine poi sono venuta all'evento di preview del nuovo progetto della mia amica Claudia, ha lanciato una sua linea di mat per eh, fare yoga e sono davvero davvero fiera di lei, capisco cosa c'è dietro tutto un progetto quindi assolutamente grande Claudia e poi ho partecipato e appena finito una sessione di skill athletic praticamente un workout di 10 minuti ma devastante dove praticamente si compiono 9 esercizi per un minuto, pausa 20 secondi e si passa al prossimo, esercizi tipo rowing, running jump box, slam ball devastante, infatti cioè, guardate la mia condizione, ora sono le 5.20 e scappiamo da qua, andiamo al mare andiamo un pochino a prendere di sole aria, vento, non ce la faccio più, oggi davvero giornata full bellissima Vado tantissimo sport quello di... Ciao! <ride> guardate che ho trovato Grazie, grazie a te. Mi si è avvicinata che mi sono la settimana, l'ho guardata e stavo per scoppiare a piangere però grazie grazie di cuore E infatti l'anno scorso l'avevo un pochino reso il mio obiettivo quello di Venire qui a fare sport e non solo girare per gli stand e ammetto che forse l'anno scorso dal vlog è emerso Più sport di quello che realmente ho fatto E invece quest'anno sono strafelice perché non solo sto lavorando tanto ma sto lavorando facendo tanto sport e vi giuro cioè secondo me venire a Rimini è questo, è mettersi nei padiglioni dove si fa un'attività, dove c'è sport, si fa attività sportive, si provano tante diverse cose, andare della propria area di comfort, provare cose mai fatte, tipo io la verticale sulla testa, insomma non è che l'avevo mai fatta e provare a divertirsi e quindi è proprio quello che spero che in questo video vi stia un pochino passando e che io stia riuscendo a trasmettervi eh... non so se sono riuscita a finire il discorso di prima ma in ogni caso ora siamo in macchina devastate Davvero? Ma è stata una giornata stupenda. Con delle facce veramente impresentabili, inguardabili, ma fantastica. Giornata fantastica. Ora direzione spiaggia! In silenzio però. Anche mia. Questa sera io la. Vale, ci trattiamo bene perché ce lo meritiamo. Quindi! Yassa. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Grande socio! Ciao a tutti, come detto! Grazie! Perfetto. Oh che bellezza Ciao <ride> yeah. ragazzi E mi hanno i cracker senza glutine Grazie davvero ragazzi davvero posto straconsigliato cioè. ci piace Anzi la dolcezza Lavale ha chiesto un cubetto di cioccolata La pasticcera ci ha fatto i cuoricini di cioccolata Bassetti le coccole poi ci hanno portato questi amari e ammazzacaffè che ora ragazzi non esageriamo un po' troppo wild per noi <ride> la tisana meglio <ride> Rimini Wellness Day 3 Sono le 12 E ho già iniziato questa mattina Sono stata da Foreo Mi hanno fatto provare Pilates Bellissimo Allora molti esercizi ricordano i miei sliders Ed è una figata proprio per questo E mi sono accorta di essere molto flessibile e Molto mobile Se Mi piacerebbe davvero integrarlo nelle mie cose In quello che faccio ma è una cosa che dico per tutto, lo sapete E visto che ci sono vi faccio anche vedere tutti i diversi foreo perché voi avete visto soltanto quello che ho io che è questo ma che io ho in versione viola ma c'è anche un pochino più grande chiamato luna mini 2 e se no quello ancora più gigante che è il luna 2 e niente ragazzi, è anche arrivata Veronica ciao vero! che è il terzo anno di fila che veniamo insieme qua. La and wait for the drop At the stage and the show mirror rock yeah. the place it on up from the chemist in the net oh. the little small feet when you get me pana track and the got themselves around and drop it like that drop it like that around and wait for the here uh. like, like, like, like, like, like, drop Dopo Strong by Zumba siamo venuti a pranzare e scusate non vi ho fatto vedere nulla perché abbiamo arraffato e ingurgitato in tempo 02 e perché poi ho avuto un incontro in sala stampa. Lo scopriremo, lo scopriremo insieme perché anch'io non so molto al momento, ma vedremo E poi adesso vado a salutare la Vale perché ha il suo show cooking E poi alle 5 e mezza, quindi fra mezz'oretta, faccio la mia seconda sessione di dimostrazione dell'utilizzo degli sliders E da quello che ho saputo ci sarà tanta gente quindi top, veramente La mia chef ha... Leggermente diverse, ci siamo lavate, truccate, sistemate, adesso andiamo a cena fuori Oggi è stata l'ultima dimostrazione con gli sliders e <ride> vi giuro sono felicissima Cioè alla fine mi hanno tutti fatto l'applauso e vi giuro io stavo per scoppiare a piangere Perché spero che la mia passione per questo, che non è solo un prodotto, è proprio un messaggio Cioè puoi allenarti dovunque vuoi e fare un workout bello, denso e devastante se ascolti veramente il tuo corpo E questa è una chiave fondamentale Nell'esecuzione di tutti gli esercizi E io ho visto che in tanti sono rimasti soddisfatti In tanti hanno sudato Io ho sudato tantissimo E sono davvero davvero felice Adesso questa sera cena con tutto il team di Bulk Powders Quindi io lascio la fotocamera a casa Mi guardo la serata E ci vediamo domani Per Rimini Day 4 Last Day Rimini Day 4 Si va a fare colazione Ragazzi vi devo far vedere delle cose Abbiamo questo, a parte la voce, abbiamo questo cassetto in cui abbiamo fatto praticamente razzia agli vari stand e ci siamo provati di tutta la roba per fare colazione, top! Butta dentro, ma soprattutto il colpo da 90 siamo andati il barattolone di faie dallo stand Che sono stati gentilissimi Da darci, grazie, grazie, ciao ciao E adesso colazione Colazione in the making La vale che le fragole Che le portano su ghiaccio Senza parole Ma si può Ti ringrazia Faye per la consistenza È davvero, marchettara schifosa Vabbè. No, è che ci piace ta <ride> Wow, che bellezza ragazzi Che bello Inizia la giornata così per me è top Per fortuna <ride> Degna compare E degna compare mm -hmm. <ride> Arrivati in fiera adesso si inizia Una giornata super easy Questa mattina a giro un pochino Nei vari padiglioni Vediamo se riusciamo a fare un workout da Gym. Poi abbiamo lo show cooking Con Fior di Loto Allora di pranzo E poi ragazzi è finita quindi vi porto con me in queste poche ore Andiamo Niente ragazzi, a Rimini Wellness non ho assolutamente vloggato oggi Perché è stata un po' una confusione andare allo stand Poi abbiamo fatto lo show cooking E subito dopo lo show cooking abbiamo pranzato e siamo scappate Adesso tenuta marittima Perché ci meritiamo la spiaggia Sole, mare, relax sono le 5 meno un quarto Almeno tre orette in spiaggia E poi cena di pesce eccetera Sono uscita che c'è un pochino un po' più di luce E almeno vedo il mare eccetera E forse mi sentite ma ormai Vi giuro dopo tre giorni ho perso la voce e Comunque è nulla Volevo concludere qui questo video Mi metto per terra Aspetta Sempre posizioni comode volevo concludere qui questo video spero davvero di essere riuscito a farvi vedere quel, il mio rimini wellness farvelo vivere con me soprattutto a chi non ha avuto la possibilità di venire in questo weekend uh, spero che il video vi sia piaciuto spero di avervi trasmesso almeno un pochino della mia passione verso tutto ciò che faccio verso questo ambiente questo mondo lo sport, il fitness, la l'alimentazione tutto in questo breve si spera video Uh, basta, io vi saluto mi godrò insieme alla Vale il resto della giornata di meritato reposo e relax noi ci vediamo nel prossimo video se il video vi è piaciuto se l'ambulanza vi sta dando fastidio e non lo so che altro lasciate un commento, iscrivetevi al canale Mettete un piace e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao